Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'orzo con ceci e carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono rosmarino, scalogno, olio evo, carote tagliate a cubetti, dado bimbi, orzo perlato precotto, acqua, sale, ceci lessati, pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale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 Aggiungere l'olio ed insaporire per 3 minuti 120 ⁇ velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Unire le carote ed azioniamo il bimbi per due minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Aggiungiamo l'acqua. l'orzo, il dado, il sale, il pepe, mescolare sul fondo con la spatola e facciamo cuocere Per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Unire i ceci. E continuare la cottura per altri 3 minuti, 100 gradi antiorario, velocità soft. L'orzo è cotto, trasferire in un piatto da portata, irrorare con un filo d'olio e servire. Orzo con ceci e carote. Grazie e alla prossima ricetta!